benvenuti in taverna, io sono Giacomo, conosciuto qui e anche come lice sono un content creator e streamer dall'estate del 2021. I live su Twitch porto prevalentemente variety di ogni genere tra blind run, riscoperte, speedrun e chi più ne ha più ne metta. Mentre su YouTube potrete trovare video inediti molto più complessi e articolati sempre sul mondo videoludico, piccoli best of delle varie serie portate in live, clip montate e ovviamente anche le live ricaricate. Potete trovarmi live su Twitch dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini. E se volete rimanere aggiornati in descrizione, troverete tutti i miei link utili, quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti. Io sono Leach, ci vediamo in taverna.